Molto rapidamente, questo ordine del giorno nasce dal, dal, dalla discussione che abbiamo fatto nella Commissione Congiunta Urbanistica Patrimonio in cui abbiamo espresso parere sulla delibera che ha appena illustrato l'assessore eh, Montuori. Semplicemente con questo ordine del giorno noi chiediamo che eh, proprio con, perché, come anticipava l'assessore, con queste delibere si è messo in, eh, in atto un percorso amministrativo nuovo che eh, diciamo, abbiamo imparato ad esplorare via via facendo. Eh, ci sembrava opportuno con questo ordine del giorno richiedere appunto che siano attivate qualora si procedesse con delibere di revoca di decadenza delle convenzioni degli immobili dei piani di zona dalle quali discende la riammissione in possesso e quindi in proprietà di questi immobili al patrimonio capitolino che appunto l'avvocatura eh, si eh, intraprendesse ogni tipo di iniziativa per tutelare questo patrimonio, quindi queste proprietà immobiliari che e eh, ogni altro diritto adesso eh, connesso, quindi è un ordine del giorno generico ma ci sembrava opportuno diciamo, richiedere e eh, impegnare quindi la sindaca e gli assessori competenti in queste azioni perché abbiamo potuto vedere proprio nell'attuazione delle delibere che finora abbiamo fatto, che in alcuni casi ci sono dei contenziosi in atto e eh, nei confronti di questi contenziosi comunque l'amministrazione deve in qualche modo porsi per tutelare le proprietà immobiliari in cui, di cui eh, ritorna in possesso con queste delibere. Volevo precisare, non so nel, se nella lettura lei lo ha fatto, che ovviamente ci riferiamo esclusivamente alle proprietà immobiliari che ricadono nei piani di zona, quindi è non tutto il patrimonio capitolino ma solo a quegli immobili che ricadono nei piani di zona. Grazie.